Però il problema è solamente che noi muociamo il setup da asciutto sul bagnato benvenuti sul mio canale bentornati dal nostro calogero bottas il nostro pilota b banca viene da due garette, niente male e adesso ci aspetta l'evento in austria che di fatto praticamente è la sua seconda casa essendo lui di padre finlandese di madre sicula e non so perché però comunque in austria lui si sente a casa sarà che lì ci stanno le red bull detto questo ragazzi speriamo che non piove pure stavolta perché mi sono veramente scocciato che il meteo cerca di rovinarci le gare come al solito prima di iniziare andiamo a fare un recapino. Della situazione. Dunque, primo in classifica max Verstappen con 176 punti davanti a Lando Norris con 131 e poi il nostro calogero Bottas a 130. Quindi diamo praticamente appiccicati alla seconda piazza. Purtroppo Verstappen sta a 46 punti davanti, ragazzi. Però dobbiamo cercare di recuperare qualcosina. Nel costruttore se anda bene perché le a fa molto bene. Non può più pure stavolta, non può piovere pure stavolta. Oh, ma non è possibile, ma piove nella sprint, nelle qualifiche, ma no, io non la faccio più, raga. Che coi... Mo, eh, in qualifica piove e nella sprint piove, ma in gara è bel tempo. Che setto metto, da pioggia o da asciutto? Io metterei da asciutto perché la gara è quella dove si fanno più punti. Attenzione, che non piove, fatemi sbrigare Attenzione, che sta sia a piovere, però se, se sbrighiamo a far il giro, forse freghiamo tutti gli altri. Siamo davanti una macchina, non so cos'è, ma speriamo che non ci romperà le palle. Come pare che ci stiamo avvicinando, che non è un bel segno questo, in realtà. Vedo, vedo gocce sul, sul casco. Ok, mo sta a piovere. Vediamo, è passato adesso per Stappen ma no, questa è appena fatto il giro, sta 1.10, raga. Perché sono usciti quando pioveva? <ride> uh, guarda ora sta zanzare. Come oh, cominciano queste zanzare a rompere eh? Oh, raga, io mi sento di dire che secondo me adesso non migliora più nessuno. E tecnicamente è inutile che esco. Sta a piove, loro girano ancora con le rosse, ma è impossibile che migliorano. A meno che non smettate piove, e allora alla fine loro ci riprovano. Ma fuori non c'è nessuno. Adesso, in questo momento, mancano 11 minuti. Opterei per il set di intermedie, le condizioni sono difficilmente prevedibili. Sì, Alex, non c'è nessuno, Pisa, ci ha fatto caso? Se ci Sono tornati tutti a casa? Dunque ragazzi, gara anomalissima a questo punto, perché il nostro calogero Bottas sfrutta eh, il meteo, per una volta a suo favore. Partiamo un po' il position, secondo parte Alonso, poi Russell, Albon, Piastri, Ricciardo, Tsunoda, Latifi, Schwarzman e Schumacher... Che completano una top 10 direi alquanto inedita porca miseria Norris e Leclerc partono ultimo e penultimo Verstappen parte 14 e Perez 13 ora il problema è solamente che noi muociamo setup da asciutto sul bagnato non so per quale eh, strana legge della fisica Roger Bottas riesce a fare le partenze sul bagnato quindi questo potrebbe essere effettivamente un vantaggio ma fuori attenzione, luce rossa a scattare il nostro calogero a mollare la frizione riesce a mollarla abbastanza abbastanza bene, infatti continuiamo a mantenere forza la mia posizione, no, attenzione che Alonso ci attacca all'esterno, ma noi riusciamo a resistere, anzi Alonso ci attacca all'interno veramente noi resi resistiamo all'esterno un po' fuori pista ma comunque usiamo subito la modalità sorpasso, ragazzi, tocca assolutamente resiste. Tipo non andare lunghi qui potrebbe aiutare. Oh mamma mia! Ci tantissimo raga. Chiusiamo l'herz. Ecco Alonso di nuovo che ci attacca. Stavolta forse lo porta a casa il sorpasso. Perché noi andiamo un po' sull'erba e ci passa raga. Questo setto d'asciutto non sarà facile. Però non so se ce l'hanno pure loro. Alonso sta cercando di scappare via. Eh, qui vengono fuori tutti i limiti sia miei che della macchina col setto d'asciutto sul bagnato qui tocca quasi incrociare le mani mamma mia più che le mani qui toccava quasi il segno della croce in uscita da qua a curva dietro il gruppone si è riavvicinato attenzione e piastri prova l'attacco all'esterno Roger la Bottas gli lascia lo spazio però poi gli va a chiudere la porta in faccia qui tagliando tutta la pista de netto ma stiamo proprio in difficoltà raga non so quanto riuscirò a resistere e sicuramente mancano troppi giri 4 secondi e 8 da Alonso troppi troppi in due giri non ripieremo mai, dobbiamo mantenere la seconda posizione il nostro calogero deve assolutamente mantenere il sangue freddo anche perché nella sprint race se non mi ricordo male Prendono punti solo i primi 8 e non ci sta il punto per, per, per il giro veloce, quindi tutto sommato i punti servono, ma serve più arriva vivo. Teniamo più o meno Alonso a 6 secondi, perché cioè più che teniamo Alonso è lui che ci tiene a 6 secondi perché ormai sta proprio in surplus. Ci ha dato praticamente un secondo a giro, fa un altro giro veloce Alonso. Comunque, il nostro caro GeroBotas va a chiudere la sprint race in seconda posizione e questo è un grandissimo risultato. Per la gara che ci aspetta se loro partiranno col setup da bagnato perché se partono setup asciutto eh, allora è finita. Dunque vince Alonso poi il nostro Calogero Bottas arriva secondo, Piastri, Albo, Ricciardo, Russell, Tsunoda, Latifi, Verstappen e Sbartsman vanno a chiudere la top 10 più inedita della storia della Formula 1. Verstappen è nono, era partito praticamente quattordicesimo se non mi ricordo male quindi ha scalato qualche posizione ma l'importante è che in gara partirà abbastanza dietro. Comunque sì, andiamo a vedere la posizione in classifica dopo la sprint race, Calogero Bottas va su supera Lando Norris e in questo momento stiamo a 39 punti da Verstappen, abbiamo dato un bello strappo per i VC. adesso ci vorrebbe una grande gara però, nella gara vera. Allora, partiamo interni, e qui potrebbe anche essere un vantaggio, se uno fosse buono a partire. Semaforo rosso, attenzione, molla allora, la frizione del nostro calogero rimaniamo un po' abbioccati lì, e di fatti ci passa tutto lo schieramento, praticamente. Attenzione che calogero va a passare un po' in mezzo al prato. Abbiamo subito usato l'Hertz, per difenderci da Russell. Abbiamo perso 5 posizioni, praticamente, no, 3 posizioni, però comunque sia. Attenzione bono che ha preso, ha preso piastri, abbiamo preso pure noi piastri, tutti vanno addosso a piastri in questa gara io per guardare albon che aveva preso piastri l'ho preso pure io però non mi pare che la macchina si sia rotta per fortuna adesso ci abbiamo qualcuno incollato dietro non so chi è comunque dobbiamo andare a recuperare piastri in questo momento attenzione che albon è questo che sta cercando di passare all'esterno in questa curva mi pare che insomma in poi un po' esagerare stiamo di nuovo sotto a piastri tenendo occhio l'herz perché qui si consuma abbastanza facilmente Abbiamo cercato di passare piastri senza usare l'herz Lui sta sotto della mescola E sotto pure della macchina perché occhio, il croce, La sua Williams va molto meno dalla nostra Stanno appiccicati giro prova a metterlo veramente sotto pressione Prima ha provato a metterlo sotto e basta Penso che gli siamo andati un po' addosso per passare attraverso andiamo a buttare la terza qui perché ragazzi no non lo passeremo mai. Però che è consentito solo nelle zone di RS e lo andiamo a passare qui a curva 1. Vedo che Russell ha approfittato del nostro sorpasso su piazzi, l'ha passato pure lui. Però sarebbe meglio se io invece di guardare quello che fanno loro, guardo i cazzi miei. Visto che è davanti Ricciardo se ne sta a tre secondi dal tuo compagno dietro di te è 7,7 ma perché pensi che mi interessa il distacco dalle clerche? Così per sapere Alex, cioè non me ne può fregare di meno sinceramente, al limite dimmi quello da Verstappen, se proprio ci tieni. Le curve in appoggio non riesco a fidarmi tengo il gas parzializzato, mentre lì potrei spingere di più sinceramente, ma non voglio rischiare fare la frittata. Provo a giocasse l'Hertz e il DRS insieme. Per a Ricciardo ma non penso che ci la faremo attaccarlo troppo lontani Mamma mia che liscio che gli abbiamo fatto Per me Ricciardo sta rientrando Sì, pure secondo me in che senso? Incredibilmente ho azzeccato l'entrata Ok Prezione tirata Dai, dai, sbrigatevi, sbrigatevi, sbrigatevi Cazzarola, ok Non dovrebbe essere cambiato nulla, tecnicamente perso un po' di distacco, guardate loro quanto cazzo tirano adesso con le gomme appena messe, noi dobbiamo veramente tranquillissimi, invece lì tanti c'è casino non so che sta succedendo dobbiamo continuare a pensare in ottica campionato in realtà, come non so dove sta per sta attenzione rientrato in box carletto, in momenti in di imbocco dietro perché ho visto tutti che infilavano da là Uh, non so perché, siamo quinti, invece che terzi Andiamo prima ah, Evidentemente davanti ci stanno due che non hanno ancora Cioè che sopportitiche gialle, non hanno messo Peccato ragazzi, peccato non riuscimo A essere veloci in questo momento Sempre che rientrano i due che ci stanno davanti Uno è Verstappen, attenzione che ha messo le bianche 9,9 secondi non so perché in verità ha messo le bianche, ma questo è solo un problema suo. Stacco dal tuo 2 secondi e 7, ma l'ERS è finito praticamente. Quando passiamo sul via, stiamo a 2 secondi e tre. E Calogero ne prova, anzi, sta ancora. Facciamo l'ERS per venire fuori, Se lo siamo finito, dovremmo usarlo così, raga. Andà a fare la scarpetta col pane per piazzare tutte le briciole di energia. Adesso Calogero deve... Evitate fare guai perché se fa venire la smania di acchiapparlo, mamma mia, raga voi non l'avete visto. Ma io l'ho sentito nel volante: si stava per alleggerire il posteriore della macchina. Ma esageriamo, ho fatto il giro veloce. Ma Calogero non gliene frega niente. Vuole andare a chiappare Ricciardo. Però Calogero, mamma mia, raga stai distanziando l'auto alle tue spalle. Che strizza ragazzi, mamma mia che strizza, sto esagerando, sto esagerando, voglio richiappare Ricciardo C'è una vocina che mi dice, pensa al campionato, pensa al campionato Ecco appunto, non fare queste cacchiate mi dice la vocina E direi che adesso sarà bella che è finita così L Ho provato in tutte le maniere, ma più provavo a esagerare più facevo cacchiate ragazzi e Bisogna pensare in ottica a campionato e tenersi sto terzo posto è un peccato, è un peccato perché Ricciardo ce l'avevamo, potevamo prendere un secondo posto, ma solo che adesso Perez dietro vedrà rosso come il toro. Avrei da dire qualcosa sulle somiglianze tra Perez e un Toro, invece nella parte frontale della capoccia. Solo perché lui è, come tutti sanno, un pilota Red Bull e quindi i piloti Red Bull per forza hanno nei corna, è un toro. Mi c'è perché il secondo posto secondo me ce l'avevamo, eravamo arrivati a un secondo e quattro da Ricciardo, forse non me la so giocata bene perché potevamo evitare di esagerare così tanto, c'erano ancora tanti giri fino alla fine, adesso ci vorrebbe il corpo di scena, tanto per Stappen è quinto, attenzione ragazzi che sta dietro a Perez, vediamo se in Red Bull fanno il gioco di squadra, e gli mollano la posizione, ma non credo proprio. Allora, inutile dire che se Perez mi viene addosso, lo vado a cercare a casa. Allora sì, che potrei trovare un utilizzo interessante per le corna del Toro poco vicino come giocassi le Hertz a tre decimi Tantalonzo va a vincere ma noi andiamo a chiudere con un buonissimo terzo posto Certo mi ce lo perché potremmo fare assolutamente Secondo. Va a vincere Fernando Alonso, secondo Ricciardo e terzo Calogior Bottas, podio decisamente inedito direi. Poi le due Red Bull, con Perez e Verstappen, Russell, Albon, Tsunoda, Piastri e Ocon vanno a chiudere la top 10. Leclerc arriva undicesimo, andiamo a vedere com'è cambiata la classifica. Sempre in testa Max Verstappen con 186 punti ma il suo vantaggio si è ridotto a 34 punti perché Calogero Bottas sta dietro a 152. Norris a 131, poi Alonso, Leclerc, Perez, Albon, Ricciardo, Hamilton e Ocon vanno a chiudere la top 10 e con i replay sotto della solita partenza indecente dei Calogia Robotas ragazzi inizio a pensare che forse è meglio se corriamo sul bagnato dove almeno ci vengono le partenze cioè guardate ci ha, hanno passato 25 macchine mancano ancora un sacco di gare di cui molte favorevoli ma qualcuna no quindi ci sarà da avere ancora un pochettino di fortuna per riagganciare Max Verstappen poi adesso inizieremo a dover prendere prima o poi penalità per costruire i componenti nuovi ragazzi perché noi siamo solo quelli di de base di solito usavo Monaco, avevo 107 in più invece quest'anno incredibilmente non mi è servito detto questo ragazzi, io spero che vi siate divertiti come al solito. Vi ringrazio del tempo che siamo stati insieme e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!